Ciao amica, oggi voglio presentarti il mio mondo di cristalli da cui nasce Maridea. La mia naturale connessione viene amplificata durante lo studio di questo meraviglioso mondo, quello dei cristalli, che mi accompagna da 18 anni. La mia è una lettura con connessione medianica e intuitiva che porta in sé un messaggio evolutivo per la tua anima. Viene effettuata con diversi mazzi, oracoli, talvolta con le l'esibile, talvolta con i miei amici cristalli. E molto spesso integro questi metodi per darti un consulto ancora più completo. Ed è proprio con queste meraviglie che posso darti anche una lettura vibrazionale del momento. Chiedimelo se sei interessata a conoscere questo mondo sono maridea e non vedo l'ora di iniziare il nostro percorso insieme su weng